amici di Le Fonti TV, eccoci pronti come avete visto dopo la nostra sigla per una nuova puntata di No Haber, tutte le voci della formazione. Allora, anche questa puntata, come tutte del resto, eh, ci darà degli spunti operativi, li definisco così, per cercare di capire come guardare al futuro da un punto di vista imprenditoriale, lavorativo, quali sono insomma le competenze che meglio eh, si associano al contesto anche di mercato in cui ci troviamo e come dobbiamo rendere sempre più effettiva la formazione personale e non solo perché come leggete in sovrimpressione oggi parleremo di squadra parleremo di team sapete uno dei detti più conosciuti è proprio l'unione fa la forza ma quanto eh, possiamo rendere nostro nel discorso che faremo questo detto e allora io saluto subito eh, manuel minati perché noab era in collaborazione con rebis che ringrazio per essere in studio con noi manuel ben trovato. grazie a te manuela insomma l'unione fa la forza sempre. oggi dobbiamo proprio è eh, sempre vedi quando parliamo di lavoro poi naturalmente racconteremo un po' quali sono i punti essenziali che vorremmo toccare in questa puntata quanto è importante il lavoro di gruppo il lavoro del team allora il lavoro di gruppo è sempre importante secondo me in particolare oggi scopriremo che eh, quando un'azienda cerca un talento deve cercare di individuare il talento adatto alla squadra in cui lo sta inserendo perché il talento da solo individuale sicuramente può portare dei risultati molto importanti ma se inserito nel modo corretto nella squadra dà un valore aggiunto ancora maggiore. Quindi è come dire, Manuel, che un'azienda, soprattutto oggi, ehm, tra le caratteristiche che ricerca in un candidato, in quello che è il candidato ideale, eh, mette anche questa, cioè eh, cerca di capire, quindi bisogna essere anche un po' lungimiranti, cerca di capire quanto sta bene all'interno del gruppo di lavoro. Esatto, deve farlo già nella fase in cui ricerca il talento e a maggior ragione una volta che il talento è inserito nel team, deve lavorare con la formazione, ad esempio, per renderlo armonico e valorizzare il talento suo e del resto del team. Allora, ti faccio una domanda un po' difficile, ma secondo me per te non è difficile. Sai che io cerco sempre di metterti un po' alla prova, però secondo me è una domanda che probabilmente si stanno facendo molti dei nostri amici che ci guardano. Ma questo vale per tutti i settori di riferimento? Perché poi noi oggi parleremo con un ospite eh, che è riferita a un settore particolare. Certo. Ecco, vale per tutti? Ma Nella mia esperienza sì. Ovviamente poi a seconda del settore i team cambiano, possono essere dei team che variano da progetto a progetto oppure dei team stabili, quindi chiaramente anche armonizzare un talento in un team stabile richiede un certo processo, quando i talenti devono essere in grado di spostarsi da team a team invece ne richiedono altri. Ecco questa è l'anticipazione della puntata, prima di uh, passare al secondo step, cioè uh -huh. a, al al dialogo certo. eh, vuoi darci qualche indizio su chi sarà l'ospite di, di bah, riferimento io posso dire che ho avuto la possibilità di provare sul campo la qualità del team eh, che questa persona coordina e quindi posso dire che ho un'esperienza diretta che il talento in quel caso fa veramente la differenza mm, posso dare un indizio anch'io certo comincio a sentire un profumino nell'aria <ride> Un ottimo profumino. Direi. Ottimo, vero? Allora, eh, tra poco vi diremo perché. Sigla e torniamo. Ed eccoci tornati giù sul tempo della nostra sigletta che però mi dà modo di darvi un altro indizio prima di presentare l'ospite mm -hmm. e guardo Manuel Minati mm -hmm. perché lo lancio a lui, è un assist indizio. Se io dico da Vittorio, tu cosa mi rispondi? Esperienza. Io credo che sia un'esperienza che se si ha la fortuna di fare rimane proprio nel nostro DNA. E Quindi... qui c'entra il profumino di cui parlavo poco fa. Mm, sì, esatto, non volevo bruciare Perché... troppo l'introduzione del... <ride> no, dillo, così poi presentiamo l'ospite. Beh, diciamo che stiamo parlando di ristorazione ai massimi livelli, eh, non solo dal punto di vista della cucina, ecco. ovviamente riconosciuta, ma proprio dal punto di vista di tutto il team che ti segue dal momento in cui prenoti, forse anche prima. Ok, poi voi fateci sapere se vi viene anche fame, però la cosa fondamentale è prendere appunti un po' su. su, così, su, su sui temi che abbiamo già avuto certo. modo di eh, elencare nella nostra premessa. E allora salutiamola, e io la ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito, Rossella Cerea, proprietaria e general manager da Vittorio. Rossella, grazie per essere con noi. Grazie a voi, ciao Manuel, ciao Manuela, grazie per averci invitato e per me è un piacere assoluto essere essere qui con voi oggi allora Rossella io parto da una domanda che potrebbe sembrare molto semplice in realtà non lo è perché apre tantissime discussioni il talento della squadra talento e squadra queste due parole, questi due termini come, ehm, come li definiresti raccontando la tua professione eh, quanto servono e soprattutto eh, quanto aiutano a raggiungere poi massimi livelli quindi obiettivi eh, prestigiosi di un certo tipo allora sono due parole secondo me che vanno, eh, vanno una di pari passo all'altra eh, perché il talento da solo sicuramente non può eh, arrivare così in alto come se si fa in una, in una bella squadra eh, ci vuole per, arrivare, per, per avere talento sicuramente tanta formazione ma per raggiungere ottimi risultati ci vuole una grande squadra con una grande formazione e un grande talento tutto questo eh, dà la possibilità di, di, di, avere, eh, di, di avere più completezza, insomma, secondo me. Quindi certo. è davvero importante e queste due parole, appunto, come dicevamo prima, vanno davvero di pari passo. Ecco, Rossella, per esempio io e Manuel dicevamo nella, nella nostra presentazione iniziale che effettivamente il fatto di capire che una persona eh, è in grado di lavorare bene in un team è una delle, eh, così, de delle competenze più richieste oggi, no? Eh, che poi sì, potremmo definirla competenza, è anche un'attitudine più che competenza, però insomma di questo parliamo. È la stessa cosa che fate voi quando cercate per esempio personale? Assolutamente sì. Eh, a, noi, a me è capitato di, di, di formare qui dei ragazzi che poi sono andati a fare diverse aperture ehm, non so in asia dove abbiamo aperto il nostro ristorante a shanghai eh, grandissimi professionisti ma eh, dei single player e eh, la cosa che abbiamo dovuto trasmettergli è appunto quella di dire ok tu sei bravo ti sei formato sei sei a un, un ottimo livello ma adesso il passaggio che devi fare è riuscire a lavorare in squadra perché non tutti i grandi talenti hanno questa capacità. È un po' eh, una cosa innata ma che va anche, innata, ecco. che va anche eh, costruita. Eh, Infatti, quindi... Rossella, ti stavo chiedendo, poi lo chiedo anche a Manuel, perché mi è venuto in mente mentre parlavo io stessa: potremmo definirla cioè, il fatto di riuscire a lavorare in un team? Attitudine, competenza, capacità, un mix di tutte queste tre cose? Come la definiresti tu? Secondo me è un po' un mix. Eh, va anche formato, cioè eh, non è detto che eh, un grande giocatore sappia poi mh, fare squadra, eh, alcuni ce l'hanno innata questa, questa, questa qualità perché non è facile, eh? Eh, mh, non è assolutamente facile perché devi scegliere a volte a compromessi, devi eh, saperti relazionare con gli altri, devi far sentire tutti parte di un gruppo eh, certo. Alcuni ce l'hanno innata, alcuni devono lavorarci e eh, naturalmente è anche questa fa parte di una, di una formazione che completa poi eh, la persona, insomma, eh, certo, e che mh, traccia maggiormente la strada e il percorso. Ma secondo te, appunto, attitudine, competenza, capacità? Anch'io credo che sia un po' un'unione sì. di tante cose. Eh, sicuramente è un'unione, e mi permetto anche di aggiungere un. Un piccolo pensiero. È vero che noi dobbiamo lavorare sul talento del singolo per fare in modo che si armonizzi con il team e che sappia lavorare in squadra. Ma allo stesso tempo, se abbiamo lavorato bene sul team, sarà anche il team stesso a fare in modo che la persona si inserisca in modo corretto. È vero, è vero. Quindi è un lavoro da entrambi i lati. Più il team in cui la persona si inserisce è abituato a cercare di valorizzare il nuovo talento che entra, più facile sarà per il nuovo talento riuscire ad integrarsi con questo team. È vero, anche Rossella sentivo dicevi, è, è vero, è, è, sì perché poi sono quelle cose che magari le dire, dice sì è vero, sì, però non tutti lo fanno, insomma siamo sempre lì. no? Sì. E, Rossella, se dovessi chiedere, abbiamo già parlato del fatto che sicuramente eh, trovare in una persona la capacità di lavorare bene in un team è sicuramente in pole position, le altre caratteristiche che ricercate maggiormente nei, nei vostri collaboratori quali sono? Allora, sicuramente deve esserci passione, la passione penso che sia veramente eh, quello che muove, muove tutto, muove il mondo, ti, ti permette poi di, ehm, di approfondire gli argomenti, ti fa diventare curioso, eh, la passione è quello che eh, ogni giorno ci fa fare tutti i giorni la stessa cosa, no? però ehm, se lo fai con passione non, non ti pesa, lo fai, Vero. non so, diceva, diceva Confu Confucio, no? Eh, scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno ed è proprio questo spai con passione quello che, che vuoi fare nella vita e, eh, e, e muovi tutto tutto quello che ci sta attorno la passione però va coltivata va coltivata eh, studiando e eh, e approfondendo gli, gli argomenti del tuo lavoro qualsiasi lavoro esso sia secondo me che non, non, non è solo lo chef o, o il metro o lo chef del rango noi qui nella nostra dimora abbiamo mh, diversi eh, diverse figure no? mi viene in mente anche non so il semplice lavapiatti se fa con passione il suo lavoro fa la differenza certo, e certo. eh, così il giardiniere così il, il semplice runner se ognuno eh, fa con passione mh, il proprio lavoro, poi sì che la squadra veramente è completa ed è più forte e lavora meglio. Ma ah certo, insomma non deve essere solo un dovere ma anche un piacere, è ovvio che non... Insomma ci sono lavori che più portano no, a, a certo. sviluppare una passione, altri meno, però insomma ci si può lavorare. Insomma anche, questo, anche per questo Manu il credo serva eh, riuscire a capire quali sono le competenze più richieste e anche la direzione verso la quale stiamo andando, anche per riuscire a trovare dentro di noi no, quello per cui siamo più portati e lavorarci di conseguenza. Sì, poi non è detto che una persona, soprattutto all'inizio di un percorso professionale, Sappia esattamente ah, dove vero, vuole arrivare. Eh, quando si trova nel contesto giusto, probabilmente riesce a capire se quello è il suo futuro. Infatti di questo avevamo già parlato, un'altra sì. puntata che mi era piaciuta particolarmente, del ruolo dell'azienda... Eh, proprio da questo punto di vista sì. cioè noi abbiamo, l'azienda a disposizione lo dico brutalmente così ma per no, non girarci troppo intorno un tot di collaboratori e dipendenti è chiaro che però se non sa sfruttare appieno le capacità di ciascuno, tanto ci rimette l'azienda stessa e il lavoratore eh, non sarà mai soddisfatto No ma infatti io credo che eh, l'esperienza, poi eh, Rossella la vive in modo ancora più, più forte del mio è proprio quella che il vero va, valore aggiunto viene dato dall'azienda quando seleziona bene le persone, vero. quando le segue, quando le aiuta a trovare la, la loro strada fondamentalmente. Non è semplice perché per un imprenditore magari si pensa che il primo obiettivo sia solo il risultato economico insomma, diciamo e quant'altro. Eh, mm. eh, eh, parebbe... Rossella, prego, prego. Sì. Scusate, è benissimo, dice Manuel, sarebbe un errore, però, da parte dell'imprenditore, cioè. Secondo me quello che fa, deve fare l'imprenditore è capire chi hai nel team e quanto può, eh, forse eh, non può darti, ma può dare come dà a te e poi dà anche a se stesso. No? Eh, noi per esempio abbiamo un ragazzo adesso, che è un ragazzo pugliese, un bravissimo ragazzo, arrivato da, da Londra con esperienza a Londra, è arrivato da noi è partito come eh, Comino e è diventato Chef de rang. Eh, lui non, non immaginava neanche dove poteva arrivare adesso. Noi scherzando lo chiamiamo il formatore perché lui forma tutti i ragazzi che poi dovranno andare all'estero a fare nuove aperture, ma nemmeno lui immaginava di arrivare a un ruolo così eh, e certo. anche noi quando l'abbiamo assunto ma facendo questa strada insieme abbiamo capito le sue capacità e, e, e le abbiamo valorizzate no? e questo ha dato contributo sia all'azienda ma anche, anche a lui grande soddisfazione ma certo gli avete dato, gli ave, che... esatto, gli avete dato anche la possibilità di trovare io l'abbiamo detto anche fuori no. onda il, un piano B, no? Perché comunque è diventato anche formatore, quindi come dire, ha ampliato le sue possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e, e magari anche aiutato a scoprire una, un lato di sé che non, che non conosceva, insomma, sì. questo, questo è importante. Allora, eh, faccio una mezza battuta con Manuel però per sentire cosa ne pensa Rossella. Manuel... Ehm, quando abbiamo parlato io e te abbiamo detto ma perché eh, in un ristorante non è, è importante solo lo chef? Cioè eh. quando si sceglie dove andare a mangiare non è importante solo sapere ah lì si mangia bene eh. perché c'è uno chef super e allora vado lì. Domanda un po', voglio dire, da, da, a, doppio, a doppio binario. Certo, beh allora io la vedo da cliente poi, eh, Rossella, poi Rossella ci poi dirà invece Rossella, da imprenditrice certo. del settore. No, io credo che sempre di più oggi si, eh, si cerchi quando ci si indirizza verso un certo livello di ristorazione un'esperienza. L'esperienza per me parte addirittura prima dell'arrivo eh, nel ristorante o nella dimora dove sto andando, perché parte da quello che è il mio desiderio di vivere l'esperienza. Quindi tutto l'accompagnamento dalla fase, diciamo così, della, eh, della prenotazione, ma forse addirittura prima, della comunicazione attraverso cui entri in contatto con queste realtà, fino al saluto finale e a quello che può essere una richiesta di eh, contatto successivo, secondo me, fanno veramente la differenza. È chiaro che se restiamo nel caso di specie tu ti aspetti una ristorazione dal punto di vista della cucina di massimo livello, ma la cosa che ti colpisce di più, e parlo della mia esperienza diretta, è proprio la sensazione di completezza del team. In tutte le fasi. È vero, verissimo. E quindi questo fa uh, un... Uh, Beh, dà un valore aggiunto. Scusate, ecco. faccio un parallelo veloce, un po' come un negozio qualsiasi se io so che in un negozio c'è un bel vestito ma poi entro e trovo scortesia e non vengo accompagnata come dovrei essere accompagnata magari vado da un'altra parte e ne scelgo un altro voglio dire. ma vale anche se parlo con un call center di una ma grande certamente. compagnia telefonica certo vale un po' cioè, per tutto Vale per tutto, esatto. però ecco Rossella lasciamo a te la parola su questo perché però sul, nel campo della ristorazione uno pensa subito e solo allo chef, eh no? no? Certo. Rossella ma mi è piaciuto tantissimo il tuo esempio, è proprio così, se entro in un negozio e eh, mi piace un paio di scarpe ma la commessa è eh, sgarbata, io in quel negozio non c'entro più eh, yeah. e la stessa cosa si vive all'interno del, del, del, del, del ristorante, andare al ristorante oggigiorno soprattutto deve essere un'emozione completa a 360 gradi che come diceva Manuel parte proprio dalla... Dal momento della prenotazione, forse anche prima e continua dopo, eh, dal saluto finale al cliente, ma anche poi quando il cliente arriva a casa e eh, non so, la coccola di chiedere come è andata la serata, se vuole lasciare il, eh, una sua critica che può essere costruttiva, tutto, tutto fa parte dell'esperienza, sicuramente il buon piatto, il cibo buono, eh, l'emozione che può dare il piatto è fondamentale, però se servito da un cameriere scorbutico, o comunque non spiegato nel modo giusto, eh perde il 50% del suo valore se invece eh, quando il, camer il cameretta ti porta il piatto al tavolo ti racconta il perché di questo piatto di cosa ci sta dietro aggiunge valore al piatto, così come il sorriso della ragazza che ti accoglie all'ingresso o al momento della prenotazione, quando chi ti risponde ha una voce squillante e non vero, magari vero. Eh, stanca o scocciata. Frettolosa, eccetera. l'esperienza in toto ed è per quello che facevo prima, ad esempio, piatti no è tutto il team sono tutti quei piccoli eh, puzzle che poi fanno grande... Esatto, il, esatto, infatti esatto, hai, hai usato una parola che avrei usato io adesso, esperienza, cioè tutto deve diventare un'esperienza, altrimenti diventa solo una, come dire, un, un qualcosa di, me di meccanico, sì. di automatico, no? Cioè tutti dobbiamo mangiare, mangiamo tutti i giorni, sì. ma se vogliamo... Ovviamente fare un passo oltre, dobbiamo trovarci una serie di elementi che sì. possano darci quel, quel, quel valore sì. aggiunto. E poi ah. aggiungo un'altra piccola osservazione molto personale. Certo. Credo che tutti impariamo a riconoscere quando chi ci sta uh, in qualche modo fornendo un servizio, qualunque esso sia, lo fa con passione, come diceva prima uh, Rossella, rispetto a chi lo fa. Tecnicamente in modo corretto, ma con un livello minimo di empatia rispetto a quello che sta facendo. E poi l'empatia appunto è qualcosa, ecco questa forse è una cosa che o si ha o non si ha, eh? parlavamo prima di... Sì, si può comunque lavorare si per può sviluppare. Lavorare. Eh. Ecco, così anche qui, gancio giusto, Rossella, prima giustamente tu hai accennato all'importanza della formazione, ne parlavamo anche certo. noi, insomma, ma ehm, che ruolo copre proprio entriamo un po' più nel dettaglio su questo che è un punto fondamentale visto che Noaber è tutte le voci della formazione, che, punto, ehm, che ruolo copre la formazione in azienda per formare un individuo a una persona che possa rappresentare uno dei talenti della squadra. Allora, il ruolo della formazione è cambiato secondo me negli ultimi anni tantissimo. Pensa, io ero una bimba e già bazzicavo tra i tavoli e mio papà mi diceva ricordati che il mestiere devi rubarlo. Adesso è cambiata completamente, soprattutto noi stiamo eh, puntando tanto su questo. Pensa che eh, a gennaio eh, partirà un'academy all'interno del, del ristorante, un'academy gratuita per tutti i nostri dipendenti eh, fatta da cinque diversi, sono cinque corsi diversi eh, che puntano sul formaggio, sul caffè, sul vino, sulla comunicazione e, ehm, e sul management e eh, vogliono dare la possibilità a tutti coloro che lavorano all'interno del, del Vittorio di eh, avere degli attestati di frequenza, dei certificati di frequenza e un attestato finale di questa di quest Academy in modo da avere una, una formazione generale in diversi ambiti, dove non solo chi lavora in sala o cucina può accedere, ma chiunque sia appassionato a questo mondo, per magari scoprire anche dei, dei talenti che non pensavamo certo. eh, ci fossero. Alla fine di questa Academy, poi la Da Vittorio riconoscerà un attestato e al più meritevole un premio, che sta nell'andare tre mesi nel nostro ristorante a Shanghai, naturalmente è tutto, tutto spesato all'azienda, wow. ma dove lui potrà poi ehm, dare più valore al suo curriculum perché appunto avrà cinque riconoscimenti più eh, il nostro. Questo, secondo me, ti fa capire quanto noi stiamo puntando sulla formazione e eh, sul coltivare la passione che, di cui parlavamo all'inizio eh, per questo lavoro. Eh certo, Perché sì, sì, ti, prego, prego. ribadisco che, come dicevamo prima, no? eh, dobbiamo eh, coltivare le nostre passioni e eh, per coltivarle più una cosa la conosci, più ti piace, più approfondisci, secondo me. Manu, in una parola gratificazione è un'altra parola chiave, certo. no? È quello che, che stava spiegando Rossella. Certo. Ma anche l'orgoglio di appartenere ad un'azienda che investe sulle persone che ne fanno parte. Ma come no, certo. Eh, no, è, è un circolo virtuoso. È una cosa umana, noi ogni giorno dobbiamo Beh, avere certo. gratificazione in quello che facciamo, altrimenti, insomma, per forza di cose, perdiamo appunto la, la passione la e anche la voglia di fare certo. la motivazione. Esattamente. Certo. Eh, chiedo a entrambi, riparto da Rossella, poi Manuel certo. vengo ancora da te. Quali pensi, eh, Rosella, che possano essere per il futuro le soft skills più richieste, cioè oltre al fatto, nel vostro settore ovviamente, no? poi con Manuel magari mm -hmm. ampliamo il discorso, oltre a quelle già eh, che tu ci hai elencato e che appartengono al, al presente, quello che stiamo vivendo? Eh, L'abbiamo detta prima, secondo me l'empatia... Mm -hmm. È, è, è, è, è importante. Va richiesta ed è importante, ed è importante e come diceva Manuel, prima ci si può lavorare perché è vero che è un po' innata, però è, è importante lavorarci eh, e. Per l'empatia devi lavorare su, su te stesso partendo da, da, da, da dentro te stesso, è un lavoro che la persona fa proprio mh, sulla sua psicologia, questo è, vero. Eh, è, è un lavoro molto molto delicato però eh, è quella cosa che eh, a pelle subito, è, è, la, è la prima cosa quando tu apri la porta a un cliente che avverti, no? Eh, quindi il sorriso ma che sia un sorriso vero, la voglia davvero di accogliere anche quando magari non sei in piena forma, o magari sei, hai altri mille problemi per la testa, fa anche questo parte, parte dell'empatia sicuramente. Assolutamente. Questa, questa è, è, è, sulle altre ci si può studiare e, eh, e si può migliorare. L'empatia devi lavorare proprio su te stesso. Forse è, è, Sembra più semplice, ma non lo è. No, no, no, no. anzi, secondo me è la più complicata. Cioè, L'ho detto prima, anzi, io addirittura in modo molto superficiale ho detto... Questo è qualcosa che non si può studiare, che è nata. Mm. Abbiamo scoperto che non è così, certo. che ci si può lavorare, però secondo me è più complicato l'empatia. Ecco, eh, serve in tutti i settori. Sicuramente quello, eh, quello a contatto col pubblico ancora di più. Certo. Però insomma ormai... Ci sono pochi settori in cui non si ha a che fare con altre persone, no poi chi più sì, chi meno. Certo. Tu cosa ne pensi anche proprio rispetto alle soft skills che eh, verranno richieste più in futuro? Beh allora sicuramente l'empatia e non ripeto tutto il ragionamento fatto da Rossella che condivido pienamente. Credo che un'altra cosa importante sia la capacità delle persone in qualche modo di eh, mantenere un livello di motivazione che se volete è legato al tema della passione sì. e di voglia di approfondire quello che si sta facendo. Cioè, molte volte è umano pensare che avendo raggiunto magari un certo livello, più di così non si possa imparare, non si possa fare, non si possa migliorare e ci si mette un limite da soli. È vero. E quello è, è un peccato. Un qui più serve caso. il team appunto. Qui serve il team Interna. che, che È ti certo. valorizzi. l'azienda. Per quello che dicevo, un po' tutto un discorso a doppio binario, no? come, certo. come viviamo cose. in una comunità, non esatto, siamo dei singoli. Esatto, esatto. Grazie Rossella Cerea, proprietaria e general manager da Vittorio. È eh, stato davvero poi. un piacere averti con noi, insomma ci sarà modo magari di approfondire... Il discorso e, insomma, complimenti anche per questa accademia, questo è un bellissimo progetto. È eh, eh, Sì, davvero. Eh beh, insomma, quando c'è la formazione abbiamo fatto già la metà del lavoro, forse, no? Sì. Eh, diciamo. dai, così. almeno l'approccio è quello, ok? Allora Manuel tu invece resta qui con me perché certo. tra poco faremo, andremo nelle conclusioni. Grazie ancora a Rossella e a presto. Grazie a voi, a presto, grazie, mille. E allora restate lì perché con Manuel Minati tireremo un po' le somme. eccoci quindi per le conclusioni. Manuel, tiriamo le somme come sempre facciamo al termine di ogni puntata. Cosa ci lascia in eredità questa chiacchierata? Beh, credo che abbiamo scoperto anche sul campo eh, che il termine talento e squadra sono un tutt'uno. Eh, non si può pensare di lavorare in un team eh, senza riuscire a integrarsi con questo team, anche essendo il miglior talento del mondo. E che si può lavorare per fare in modo che i talenti e i team diventino veramente una squadra vincente. Quindi l'unione fa la forza, siamo Bravissimo. partiti così e, e concludiamo lì. così. Del resto... No Haber, solo con me non sarebbe quello che è. invece tu dai il valore aggiunto. Troppo buono. È un team, no? Sì, certo. Sì. <ride> e gli ospiti che davvero ogni puntata danno un contributo incredibile. Allora io naturalmente Manuel, ci vediamo alla prossima puntata, L invito sempre a prendere contatto con Manuel Minati, insomma, è, dappertutto, con la sua community anche... Noi ci siamo, esatto. Quando ci volete, ci siamo. Perché è quello che cerchiamo di fare anche proprio con questa, con questa trasmissione. E grazie per averci seguito. Manuel, grazie ancora Manuel grazie Vinati, Rebis. Eh, grazie per averci seguiti. Eh, torneremo presto naturalmente e vi invito a rimanere sulle fonti tv. Buon proseguimento.